Ragazzi il lunedì mattina inizia chiaramente l'eroma Merlino Perché andiamo a comprare un sacco di roba costosa Abbiamo visto una nuova pala gialla mm -hmm. Il rastrallone Ti rastrallo il cuore Andiamo con le appena l'oppagno immaginate che l'altra volta io ho portato questo, questo picconi eh, da solo e intanto avevo anche la telecamera e stavo filmando un applauso stiamo andando a curare tuo picconi siamo quasi arrivati al bel bambino trail ragazzi, finalmente. tornati dopo un anno. Ragazzi siamo tornati nei trail della Brianza L'anno scorso, proprio in questo periodo, avevo costruito il primo trail della Brianza Mi ero sbattuto e avevo deciso di mia spontanea volontà Strano ma vero ho detto: va, prendo su un po' di attrezzi, vado nel bosco, tiro quattro bestemmie e costruisco un po' di salto Perché mi sono rotto le palle tutte le volte che vengo a pedalare che In questi boschi non c'è mezzo salto, mezza curva, non c'è un cavolo Se vi ricordate avevo costruito il bel bambino trail L'abbiamo soprannominato così No, non, non ve lo dico il perché, andate a vedervi il video Dop Dopo quel giorno i ragazzi che abitano nelle zone Si sono mossi, si sono dati da fare E hanno costruito l'altro trail che volevo fare Io vi avevo detto che volevo fare un secondo episodio Dove costruire un secondo trail Mi hanno rubato la location Hanno iniziato e hanno già in realtà abbozzato un ottimo trail In cui ci abbiamo già girato nel video dell'Abonero ragazzi Oggi non sono da solo Alboreto e roso, Voce mesta e testa bassa sempre <ride> L'obiettivo di oggi ragazzi è sistemare un po' questo trail E poi voglio continuare però la sera e costruire un mega step ragazzi Cioè uno step appone triccabile in mezzo al bosco altezza rampa ragazzi sui 2 metri e mezzo tre. hai detto 2 metri e mezzo tre. allora 25.000 like lo facciamo i 2 metri e mezzo 30.000 30 like a 3, 3 metri, metri. 40.000 <ride> like mettiamo il burrito come rampa <ride> <ride> il track che hanno costruito ragazzi parte da qui sopra ragazzi c'è tutto questo primo tratto che è tipo lomi di terreno morbido lasciato un po' robo e qui c'è una prima curvettina dove solitamente si svrappa infatti Infatti vedete che c'è giù proprio questo ragazzi questo è Quello perfetto per sbrappare Dopodiché loro hanno costruito questo rettilineo In cui si va molto molto veloci si arriva al salto che avete visto poco fa Che è quello lì Invece che fare il pezzo dritto che vi ho appena detto avevano costruito una variante Che però non funziona così bene Ma è una delle cose che vogliamo modificare Dopo huge jump, hanno costruito due varianti: curva sinistra che dà sullo step down e finisce il trail. O questo micro step down che dà su questa curva, e per finire step lì in fondo dove avevo fatto 3-6. Quindi il trail di adesso parte e va di qua, ragazzi. E dà appunto sulla parte lomi. Cambiamo completamente proprio perché non vogliamo rovinare la parte lomi, vogliamo lasciarla così. Invece che andare dritti, noi partiamo e si taglia dentro di qua, diretti, ragazzi. Sfrutteremo questi alberi per fare un mega curvone La curva finirà più o meno dove c'è quell'albero lì e darà su questa piccolo saltino Adesso vediamo cosa fare poi in costruzione vedremo Che darà sulla chicane delle svrappate ragazzi allora qui la curva sta iniziando a prendere forma ragazzi Stiamo coprendo questo piano qui che abbiamo fatto con i legni Perché qui ragazzi faremo il primo kick Esattamente in questo punto ci sarà la prima curva destra E seguirà subito curva sinistra Che guarda caso darà su questo rettilino Che dobbiamo ancora mettere in piano Per arrivare oh, oh, oh. Ai, ai. Esattamente sulla conca che vi ho fatto vedere prima Che non viene utilizzata perché è sbagliata E da qui ci ricollegheremo al Invece vero e proprio Iniziamo a lavorare che qua è già mezzogiorno Abbiamo già perso tutta la mattina a fare i due video Non right. c'è la pausa pranzo? No eh, ragazzi la giornata di spado va bene Quando voi guardate la linguazza delle scarpe dentro Bello Ah ok ho capito C'è un microclima deve esserci qua sotto quindi. Poi quando tornate a casa non le lavate le scarpe. Domani uguali le, qua così Tenete la terra dentro e ve li mettete dentro la terra Ragazzi un consiglio Se dovete costruire un trail non andate con l'alboreto. <ride> perché è un pappamolla È un pezzo di m***a eh Di pure quello che vuoi vai Ti do l'opportunità i prossimi 10 secondi li metto no. e non lo taglio Allora il toto è un maestro ma... di vita Ok perché stamattina qua non c'era niente Abbiamo fatto tutto grazie a lui Quando accende la videocamera? Non so proprio come ringraziarlo Dopo praticamente una giornata di lavoro Direi che abbiamo fatto una bella autostrada eh. Qui chiccherino finito Adesso qui i nostri prodi hanno appena iniziato a pulire tutto qua Per poi fare la prima curva lì Vai bel bambino! No! No! adesso che sono caduto comunque ragazzi vi ricordo 52 weeks off per forza chiarese io mi dissocio dalla sì, maglietta esatto. se no mi squalificano <ride> abbiamo finito anche l'ending di questo stepappino si può dire la cosa figa è che in realtà dopo lo step pino, volevamo semplicemente fare una gobba per raccordare la curva e in realtà è venuto fuori Cosa? Eh? Eh? Eh? Non ne possiamo più veramente ragazzi di spalare, è dalle 11.30 che siamo qua Quindi purtroppo domani io e l'alboreto dobbiamo tornare e continuare Ieri eravamo una decina a spalare, fighissimo che sempre così tanti di voi ci mettono passione e vengono ad aiutare appena c'è bisogno, senza preavviso, quindi con una semplice storia di Instagram la gente si muove e spreca il proprio tempo per venire a costruire dei trail e condividere la stessa passione. Il trail sta venendo veramente una figata, infatti ieri sera c'era poca luce e quindi abbiamo detto abbiamo lavorato bene, stamattina adesso che l'ho rivisto è veramente una bomba, quindi ci diamo dentro e iniziamo a costruire la S il cavatappi ragazzi Stavamo scavando, no? intanto ho deciso di tirare fuori questa radice e di farsi... Sì, mi sono fatto una doccia completamente di terra cioè, Stavo praticamente tirando questa è venuta via C'era su tutta la terra, sì. imbalsamato <ride> La prima curva l'abbiamo finita Guardate qui che lavoro Quindi adesso c'hai droppino che atterra in questo mini landing curva perfetta per svrappare si chiama cavatappi proprio perché dopo questa curva c'è l'opposta qui abbiamo iniziato già a accumulare un po' tutti i legni e a pulire il rettilineo che darà su un mega step down ragazzi dai sempre L'alboreto è pazzesco L'alboreto, dopo aver fatto questa pisciatina veloce ci abbandona perché deve andare a fare la sua nuotata settimanale come sta facendo il corso di apnea io continuo sperando che magari adesso nel pomeriggio arrivano un po' i ragazzi ieri o qualcuno di nuovo a ah, aiutare solo ragazzi si va lentissimi figa, non sembra di non andare avanti. No vedi, guarda già vediamo la fine. Se costruite dei trail ricordatevi di stare lontani dagli alberi grossi perché quando scavate vicino agli alberi grossi rischiate di trovare ste bestie di radici. Adesso cercherò di... Vedete ragazzi? Basta schioccare le dita. Le radici spariscono. Pausetta pranzo ragazzi Comunque vi devo dire la verità Ero scettico sul fare questo video Perché l'anno scorso quando l'ho fatto Mi è piaciuto ma allo stesso tempo È molto molto impegnativo a livello di tempo Fisicamente stressante Perché mi alleno nel mio caso Perché sono anche atleta Giro in bici, pensare ai video di youtube Filmarli, editarli, pubblicarli E quindi entri in una routine In un circolo che continui a fare di questo Il martedì quello, il mercoledì quello E bam bam bam Se poi ti abitui troppo alla routine rischi di entrare in una bolla ed è quello che un po' mi sta succedendo con youtube infatti dicevo al eh cavolo hai ragione sarebbe figo filmare il secondo episodio cioè assolutamente mi piacerebbe anche a me ma mi porta via troppo tempo perché appunto per filmare un video del genere magari solo per filmarlo sta in ballo una settimana se però penso al motivo per cui ho iniziato a fare i video non è perché devo pubblicare assolutamente un video a settimana? Ma perché voglio pubblicare un video a settimana? E soprattutto trasmettere sempre qualcosa a voi. Lasciare un messaggio, eh. mano ti fa capire la qualità ragazzi abbiamo esaurito un po le batterie però siamo a buon punto eh. la spianata qua perfetta veramente autostrada e qui stiamo iniziando ad accumulare i legni per fare questo drop step down l'atterraggio sarà esattamente dove c'è quel ceppo lì adesso ragazzi mi spiace ma si va a casa a dormire Madonna raga, quanto è figo. Primo test segreto, non dovevo farlo. Ma dovevo iniziare la giornata con una carica in più, quindi ho detto: un giro me lo faccio. Ma adesso bisogna continuare i lavori. Dovrebbe arrivare anche l'alboreto a darmi una mano. Oggi si costruisce lo step down e si inizia ad abbozzare lo step up là. Più che step up sarà un salto in lungo. ragazzi devo dire che sono super soddisfatto è venuto veramente veramente figo è un'autostrada proprio di gap secondo me saremo sui 3 metri 3 metri e mezzo adesso puliamo un po la conca che hanno creato i ragazzi perché non va troppo bene per la velocità che adesso si arriva e poi oggi è giorno di prova ragazzi si prova il mega step down Ragazzi è la corsa contro il tempo Perché alle 4 oggi Dobbiamo aprire il park Dovremmo allargare ancora di più il landing Da quella parte là Per renderlo completamente safe Ma siccome non abbiamo più tempo ragazzi L'abbiamo finito per adesso così 1, 2, 3, 4, 5 Quindi abbiamo un 5 metri di salto E ci che adesso non c'è il landing Quindi eviteremo magari di prendere dentro sto coso È giunta finalmente l'ora Sale su staccavolo di bici E testiamo tutto il trail fino a qua Ok ragazzi, di qua si andava bel bambino, adesso proviamo questo secondo trail segreto nei boschi della Brianza. Oh oh oh uh. eh, inizia a farsi interessante la situazione qua, eh. No, devo fare uno speed check. Ok, ok, adesso l'ho visto. Tranquillo si può fare Tra l'altro ragazzi Piccolo disclaimer Non vado alla casa Non in pantaloncini corti E senza neanche una protezione Però qualcuno dovrà poter starlo Nostro salto Sai come possiamo chiamarlo? Guarda il colore della terra Chiarese Non vedi che è chiara la terra? Terra Chiarese Terra Chiarese Chiaro Terra Chiarese pilone. Terra Chiarese Trail ragazzi Beh, Adesso dobbiamo fare anche lo step down eh Oh, oh, che curva! Oh, oh, ah, ah. Sì, cazzo va che si riesce a saltare via tranquillissimo il ceppo, eh? Si fa! Secondo me lo salterai via easy io così Ma siccome è già durato abbastanza questo video ragazzi Non lo facciamo adesso Perché faremo una seconda parte della costruzione di Terra Chiarese Trail Che prossimamente uscirà sul canale Ma all'inizio del video vi ho detto che se raggiungevamo 25-30 mila like facevamo il mega step appone che non c'entra con questo trail. Abbiamo già trovato un luogo dove si riesce a fare questo mega step appone con una rampa altissima. Lì l'altezza della rampa dipende quindi da quanti like fate ragazzi. Ragazzi dopo tre giorni di lavoro intensissimo siamo cotti, siamo distrutti. Grazie mille a tutti i ragazzi che sono venuti da Romano. Chi trova il trail, è segreto non vi dico dov'è, ma chi lo trova ci può girare, guardate prima i primi salti prima di trovarli. Ragazzi ci vediamo nella seconda parte di Terra Chiarese Trail. Bella. Yeah!